benvenuti in questo nuovo video oggi apriremo una nuova OMG che beh già lui ve lo spoilerà un po' è l'onstar eccola qui le forbici sono già qua e sicurezza eccola qua l'onstar e è una delle OMG remix Beh, prima di tutto, vai con la sigla! <musi> Mettiamo via Max, che è il nostro Doosy Dude. Cioè, eh, si chiama Doosy Dude, però noi, noi lo chiamiamo Max. È un nome più corto. Eccolo qua, lo lasciamo qua. Anzi, lo lasciamo lì. Ok. È già bellissima da lo sfondo. Qui. Mm? Aspettate, mi avvicino un po'. Guardate che bella, è fantastica. Poi, qua, come al solito, c'è la scritta L'OnStar. E qua ci sono tutte, e sono bellissime. E qua c'è il disco: non è vero, è di plastica dura, però è bellissimo, lo stesso. Allora quando aprite le omg fatevi a volte aiutare perché se lo scotch vi, ser vi servono le forbici quindi fate aiutare sempre da un adulto qua. ok quattro ok chiudiamo le forbici in video. e apriamo postazione qua sotto ciao Ok, eccola qua, ve la giro Ok, allora, apriamo Qua c'è la freccia Ed ecco la nostra... Qua, eh La nostra Lomster Ok, apriamola Allora Qua c'è già il disco e... Beh, questa è una parte E mostriamo la nostra LOL No, non l'ho mostrata ancora Vabbè, intanto proviamo il disco raddrizzo un attimo Ok Allora, incominciamo Il disco è qua dentro È sempre Ah, guardate, questa è la sua sorellina Ed è Lil Dancer Allora, è sempre... Eh come dire um, non mi viene il termine però voi credo che lo riuscite a capire ecco si riesce a proteggere meglio perché lo toccano tutti magari cade e si rompe con questa plastichetta che non è che sia tanto resistente eh, magari non si rompe ed è già bellissimo si posta via ed è già bellissimo blu, un ottimo sfondo, ciao! E guardate che bello, ci metto il dito: tic, tic, tic. ok, è bellissimo. Già ora, Così ok. Apriamo. Allora, ah, si apre qua. Vediamo. Uh. Eh. Grazie, istruzioni. E vabbè, questa è la LOL. È bellissima. Qua c'è la parte, e qua ci sono oh. ah, Che bello! È viola trasparente! È fantastico! E poi qua, beh, azzurro, bellissimo! È quasi verde acqua. E se non sbaglio, Sì. la! Sua migliore amica è Honey Licious, eccola qua, è bellissima. Già adesso, oh! in teoria, bisognerebbe mettere il disco. Vediamo cosa succede e poi che canzone uscirà. Niente. Ah, è vero c'è guetta la... guarda wow. Guardate, guardate guarda guarda guarda guarda un po' e... oh! Wow, wow, wow, wow guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda wow guarda c'è la linguetta ah allora riproviamo addio ci vediamo dopo eccomi ok ci sono allora vediamo se suona in teoria dovrebbe suonare niente Così. una musica di sottofondo bellissima troppo divertente allora disco addio così Uii. e poi plac. allora apriamo è bellissima basta non c'è più nulla no. e questo è l'interno della sua scatola bellissima guardate allora qua c'è la parte Lone Eccola qua Bello! Perché? Ah! Qua c'è anche il testo della canzone Wow, bellissimo Ed è Il volume 11 Allora mm -hmm. Sì, vabbè, poi la vedi La riascolteremo per vedere Bene Ed eccola qua, è fantastica E ha due look Se non lo sapete, eccola qui e assomiglia un po' alla nostra base bd oh, che bella c'è la borsa è fantastica aspettate ovviamente oh, mamma mia. scusami <ride> l'ho capolta guardate che bella è fantastica wow allora va. noi apriamo prima questi qua apriamo ma Bah, questo video sarà tutto un basso che forte che belli occhiali viola come sto? vediamo se si può usare come sfondo ciao bellissimo e poi cos'è che c'è? Ah! Gli orecchini, ma questi sono come Independent Queen se non sbaglio, guardate. Così, guardate, aspettate. Mm. Ho un orecchino. Un orecchino lol. Lollico. Non lol lollico. Allora, poi vediamo. Ehi ragazzi! Ma vi siete iscritti al suo canale? fantastico! Vi consiglio di, di seguirla! Perché vedrete video Lollici! Ve lo consiglio Max Allora! Wow! Wow! Guardate! Sempre sfondo un po' sfocato! Uh. Vediamo che! No! Sono fantastici sti stivali qui! Ivar. che belli ma sono fantastici ecco qua sono un po' una pessima cantante però lasciamo perdere questi sono dettagli allora vediamo la borsa Bella grossa questa borsa oh, No Ovviamente Questa cosa è riciclabile Infatti è in carta se non sbaglio Sentite il rumore Così E wow È fantastico Una chitarrina minuscolina Ecco qua Suoniamo mm, Bellissima tanto tanto tanto tanto tanto No, no, tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto Guardate. I dettagli. Ecco il cuoricino. Guardate. È fantastico. Vabbè. E anche la cintura glitterata. È fantasticissima. Aspettate, non lo fanno anch'io. Ma come fa? Che la faccio? che la faccio. Che faccio? Lasciamo perdere un po' stonato, eh? Sei. E dai cappello. Sì che bello il cappello! Allora, spazzolina come sempre. Gina la forbicina, aiutaci! Via, yeah, yeah. via! Allora, azzurra! Wow! Allora! poco, scusami <ride> bianchi bianchi trasparenti allora questo sempre come al solito, lo stesso stand noi non perdiamo tempo cioè nel senso, l'abbiamo già visti un parole E tu con la panza di fuori dove vuoi andare? da nessuna panza ah, però bello piccolina piccolina attenzione alla manina fatto anche rima allora signorina Ahia. Yeah. sono fatta per persino allora questo è un uh, wow sì ma poveretta Ok Allora stiamo attenti ah, Anche questi codini E voilà eh. Togliamo Ed è bellissimo Guardate Ha le E Rosa Più o meno ed è bellissimo perché ha il cappello che si toglie quindi quando vuole può restare così questo è sempre laccato anche credo le treccine no sono morbidissimi sono morbidissime il make up è così sembra un po' la principessa Leila di Star Wars questo me lo posso mettere io per Halloween, guardate. Aspettate. Uh, uh. mm, oh. Oh. aspettate. Pic. Ok, glielo rimettiamo. Allora, io vorrei farla vorrei vedere lei che suona la chitarra. Quindi, Incominciamo dalla chitarra Aspetta, Devo mettergli il cappello Che è un po' birichino Quest'anno No, che quest'anno Oggi, questo, questo giorno Oh mamma mia Questo è il mio italo No, il mio italiano Allora, allora, allora Vediamo come suoni la chitarrina vediamo qua allora è un po' traballante però bellissima come sempre e vediamo i suoi due outfit perché non so se ve l'ho detto, credo di sì le LOL Remix hanno due outfit eccoli qua allora Vediamoli per bene Per bene bene bene bene Allora Vediamo C'è questo sfondo bellissimo uh, uh, uh, uh. Da qua ci sono queste stelle da scerfo E questa oh, Questa parte viola Che assomiglia un po' alla mucca. Mettiamoci lì. Ok, incominciamo dal più piccolo Che è questo qua Vediamo Wow, già da così è bellissimo No, veramente, che bello Bello, guardate oh. E questo è il giubbotto, in poche parole Wow, fantastico Adesso mettiamo questo che è in tema nero No, lo apriamo dopo va E è un altro outfit Wow, che bello è fantastico Mmm. Oh, il cuore Guardate il cuore E poi Come ultimo outfit Beh, ce ne erano due. C'è questo qui che è molto elegante. Perché praticamente questi due outfit in poche parole dovrebbero scambiarsi con la propria migliore amica in poche parole. E la sua è Oni Wishes. Allora mettiamoli prima questo, quindi ci vediamo dopo, ed eccola qui. Io me ritaglio taglio anche questo. Però li potrebbe togliere. Ed è fantastico. E guardate gli occhiali: ah La la la la la calzano a pennello Beh, secondo outfit. Ve lo dico io! aspettate E già eccomi qua! Juhu! Uhuh. Ed eccola qua. Cambiata di outfit e aggiunta di cappello che avete già visto. E guardate, fragette! E corino. E glitterini Perché questa maglia è perlata questa giacca ed è bellissima allora adesso beh, riascoltiamoci la canzone e vediamo il testo allora ed ecco qua allora ragazzi finiamo e poi fine del video allora sentiamo aspettate eh. allora Ah ecco qua. qua. Ok, e questo è tutto il pezzo della canzone. E beh, siamo giunti alla fine, vero? E Sì. Quindi se questo video vi è piaciuto, mettete i like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto, entrate a far parte del club dei camillini e ciao! Ciao. Ciao. Ciao.